Ciao ragazzi bentornati alle mie lezioni anche se oggi non è una lezione perché eh, vedete ho una tastiera ma io non sono né un tastierista né un pianista semplicemente so fare due accordi giusto per conoscere le basi di un altro strumento quindi non è una lezione ma è un consiglio che voglio dare a tutti quelli che mi hanno chiesto come faccio eh, a creare i miei tappeti le mie basi per eh, poi studiarci sopra. Allora, eh, dunque la premessa l'ho già in parte fatta e non sono <ride> né un pianista e non sono nemmeno un grosso esperto di software, di, di, di programmi quindi io utilizzo le mie piccolissime e eh, modestissime cose da, da anni, <ride> non cambio mai quindi un Mac, eh, mi dispiace per chi non, non ha sistema della mela, ma io utilizzo questo da anni, quindi se non avete un Mac è un po' inutile che seguite questa lezione. O comunque potete prendere spunti magari per dei programmi simili, per Windows, o per altri sistemi operativi. Io utilizzo questo perché è quello che diciamo utilizzavano, ho sempre utilizzato tutti i miei eh, colleghi musicisti con cui suono, quindi eh, da loro ho imparato quelle poche cose che mi servono per fare appunto delle basi o comunque degli arrangiamenti, scrivere, spartiti, cioè... Allora, eh, come fare un tappeto? Mi è stato chiesto, quindi vediamo un paio di cosette, come creare un semplice tappeto per poi suonarci sopra e magari poi un, un girettino di accordi un pochino più bellino, diciamo. Allora, eh, cosa serve oltre al Mac? Serve una tasterina... Midi, credo averla pagata 40 euro molti anni fa. Non so se si vede, comunque, se male metto una foto. Carbon 49. Collegata con un cavo USB al computer. Eh, basta, apro Logic, quindi vado in modalità registrazione schermo. Allora, eccoci, eh, apro un nuovo progetto. Mettiamo eh, software instrumento esterno, in media guarda. Uh, mi apre tutta la libreria dei suoni, uh, mettiamo ad esempio un pad, uh, quindi vado nei pad, vedete qui c'è tutti i suoni, eccetera, eccetera. Mettiamo un uh, Infinity Pad, un'arma. Allora, postato il suono, vado a vedere se suona. Sì. Quindi, qui in questa piccola parte dello schermo c'è, cioè, eh, ci sono varie postazioni. Come tempo, mettiamo quanto vogliamo fare una ballad o qualcosa del genere. Mettiamo 70 bpm. Qui posso scegliere la tonalità, eccetera, eccetera. Quindi, eh, 70 bpm. Io la prima cosa che faccio di solito mi serve una batteria. Perché crearla con la tastiera ci perdo tempo, scriverla, ci perdo ancora di più tempo. Quindi abbiamo questa bellissima libreria, eh, che ci dà Logic, libreria di suoni di loop, di, di, di, di, di, di, di tutto di tutto, eh, che si può scegliere anche lo strumento delle loop, delle, delle tracce, insomma, vedete quanti ce n'è il genere addirittura quindi se voglio fare una base funk vado subito nella sezione funk eccetera eh, descrizione insomma eh, molte cosette interessanti può addirittura il tempo la tonalità eccetera eccetera allora io abbiamo detto vogliamo fare una ballad quindi eh, prenderei una semplicissima batteria vado nelle batterie Scelgo per tempo, cose semplici semplice, vediamo se, se ci pigiate sopra vi fa sentire come sono Diciamo questa, il sonno ci perde troppo tempo. Diciamo che ci piace questa. La importiamo nel nostro progettino. Quindi in realtà si può decidere tantissime cose, quindi come far suonare proprio la batteria, più o meno complessa, che elementi far suonare, colpi di cassa, eccetera, eccetera. Eh, vado a sentire se l'ho messa alla mia velocità, quindi a 70. Ok. Chiudo un attimo questo visto che è un loop posso questa funzione mettere diciamo all'infinito così tanto si ripete quella traccettina iniziale e poi vado a crearmi il mio pad quindi eh, mando la base e ci suono sopra facciamo un pad di do minore settimo vado a registrare non basta non è che ci voglia basta io non mi fermo insomma non faccio tutte battute poi tanto posso copiare eh, e rincollare la, la mia parte vado a sentire se, se funziona poi la parte magari che ho suonato meglio, comunque interessante e la, la copio e la incollo. Quindi, eh, questo è esattamente quello che faccio per creare pad. Poi se voglio aggiungere qualche traccia, un, una chitarrina, un, un pianofortino molto semplice, eh, il ragionamento è lo stesso. Se voglio, ad esempio, fare qualcosa di un pochino più... Eh, lavorato, oggi però non vado in altri generi ma mi li limito so a far vedere qualche eh, accordo che sono mi dilungo troppo quindi rimaniamo con questa base di batteria decidiamo un giro di accordi eh, andiamo semplici perché so col piano con il casino <ride> do maggiore eh, sol basso si sì. si bemolle maggiore e uh, fa maggiore che un basso da questa mia scrittura bellissima <ride> diciamo che vogliamo fare una base con questi quattro accordi che si ripetono quindi tolgo il mio pad metto un pianoforte che decido che sono diventato un pianista tutto no tutti insieme <ride> eh, mettiamo stainway gran piano vedete c'è tutti i suoni eh, qui non sto a spiegarvi perché sennò basta una lezione allora vado a creare il mio girettino di pianoforte eh, sulla base di prima con questi accordi Andiamo, che combino. Oh. Una volta che ho registrato queste quattro battute vado a sentire se le ho suonate bene. Posso anche aprire, eh, diciamo, spartito di quello che ho suonato andiamo a prima a una prima controllata mi sembra che più o meno fatto semplice ma e andiamo a sentire cos'è venuto fuori Parza batteria che scambia <ride> dove non dovrebbe, però facciamo finta che vada bene. Eh, vado ad aggiungere un'arza traccia, cioè, facciamo un, uh, un arco, un violino, vediamo. Allora vado a cercare nella libreria le suoni. Eh, orchestra, facciamo facciamo strings, uh, full string. Ok, dovrebbero essere accettabili, allungo la mia traccia di pianoforte, ho fatto prima la batteria. Vado a registrare qualcosa sopra a quello che ho fatto prima. Quindi... Questa è la prima traccia, facciamo un'altra a volo. Sempre molto molto semplice perché, ragazzi, purtroppo sono un pianista. Mettiamo un bel bioncello. Riparto. Ci registro nuovamente sopra magari un'altra linea. 1, ah, qui. Sentire. questo già potrebbe essere la mia base finale, quindi metto un loop, quattro battute esportare il mio mp3 faccio della durata che voglio e ho una base quindi ragazzi sono, molto, sono rimasto molto molto nel semplice anche perché comunque eh, si tratta di basi semplici, quelle che faccio io a volte magari un pochino più complicate se faccio roba un po' più fancheggiante, un po' più gezzata questo è quello che utilizzo per fare semplici tappeti senza perdere troppo tempo, diciamo, poi ci serve da cercare suoni, ma quello si fa quando eh, a volte dobbiamo arrangiare dei brani o fare delle cose un po' più serie per lavoro, allora cerco suoni, mi studio le parti eccetera eccetera, però per fare dei tappeti così diciamo, a, al volo eh, mi limito a queste funzioni qui. Però se avete giustamente, direi, dubbi, o volete approfondire un pochino di più, basta scrivermelo e io eh, vedo di fare altre lezioncine, <ride> chiamiamole così, anche su, su come creare le basi. Quindi per ora eh, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.